Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Fire Rush. La storia principale è ormai finita e stiamo risfidando i personaggi principali all'interno di questa parte extra, che è praticamente il postgame del gioco. Ora! Bisogna tornare ad Owen per concludere appunto la parte in cui sfidiamo gli amici di Ash. Nelle scorse due parti abbiamo sfidato in totale 8 amici di Ash, abbiamo risfidato 8 amici di Ash, tra cui Misty, Lucinda, Vera, Brock eccetera eccetera. Ora torniamo ad Owen perché tocca sfidare andando a Lilicov City un'altra amica di Ash. Vogliamo? Allora vediamo se becchiamo subito Lilicov dove è? Perché io vi confesso che i nomi in inglese di, de, delle città fuori da canto non me le ricordo. Uh, questa non è. Eccola qua. Le Sete. E vediamo un po' di cercare. Vediamo un po', vediamo un po'. Eccola qua. Serena. Allora, noi che abbiamo come Pokémon, vi faccio vedere che questo è il Dream Team che ho assemblato mettendo insieme, diciamo, quelli che per me sono i Pokémon più belli da usare e più forti di Ash. Quindi Heracross, Charizard, Donphan, Sceptile, Greninja e Pikachu. Ok, sono praticamente uno di Kanto, uno di Yoto, anzi due di Yoto, Donphan e Heracross, uno di Owen e uno di Kalos. Allora, direi di iniziare con Sceptile... Che deve farsi un po' di livellini, eh? Dai, salve Serena. Gracial non è bellissima, Owen? Ho imparato tanto da quando sono venuta qui, permettimi di dimostrartelo. Sì, come vi ho detto anche nello scorso episodio, i dialoghi sono più o meno tutti così, eh? Allora, lei manda in campo e eh, abbiamo scelto male, <ride> abbiamo scelto molto male. Eh, cambiamo Pokémon e mandiamo in campo Greninja immediatamente. Ok, lui. Anzi, lei usa Fire Blast, non ci fa nulla, andiamo di surf. E addio Braxen. Eccoci qui. Poi Pancham. Contro Pancham che è di tipo lotta. Io continuerei ad usare il nostro buon Greninja ed andare di extra senso. Super efficace e addio, caro Pancham. Perfetto, poi Sylveon, tipo Folletto, bene sappiamo che il tipo Folletto deve giostrarselo il nostro buon Donphan A cui abbiamo insegnato Venere in puntura Quindi Poison Jab, vediamo quanto danno di fa, un buon danno, un buon danno indubbiamente eh, Andiamo ancora di Poison Jab, siamo più veloci di Sylveon, com'è possibile questa cosa? Il Quick Low non si è attivato, a meno che si sia attivato senza mostrare il messaggio, quindi buggato è stato fantastico. Beh, anche per me. Questa battaglia è stata così divertente. Se lo dici tu. Allora, a questo punto, riponiamo dove c'è il nostro carro teletrasporto per le regioni. Ovvero qui. A Little Root Town. Perché si deve tornare in una zona. Ecco, che abbiamo visitato ultimamente. Ovvero Alola. E qui ad Alola sapete che ci sono parecchi amici da eh. Allora, passiamo nel letto. Così ci curiamo. Ecco fatto. E andiamo da questa parte. Allora, iniziamo con Suiren. Quindi andiamo a casa di, di Suiren. Allora, possiamo metterci la bici finalmente qui da Lola senza avere quel rotondex fastidioso. Ecco qui. Quindi andiamo da Suiren. A casa di Suiren dovrebbe essere... Vediamo un po', cerchiamola. Qui sotto, questa. No, Mallow. Forse più sotto ancora, dove c'è l'acqua. Dovrebbe essere qui lei. Eccola qui. Abbiamo Septel davanti, sì. Bene, Suiren. Resa dei conti. Glacior, che sorpresa. Mi hai presa appunto, mi hai incontrata poco prima che stessi per salpare di nuovo. Potrei fare una pausa e sgranchirmi le gambe. Va bene, vai, sgranchisciti. Mentre distruggo i tuoi poveri Pokémon, cara Suiren. Toma in campo Lapras. Ok. Andiamo di Mega Evoluzione e Leaf Blade. Ah, non è comunque riuscito a resistere, e mi ha one shotato con gelo raggio. Beh, complimenti, Lapras. Complimenti, davvero. Allora, andiamo di Greninja, che deve farsi un po' di livellini rispetto al resto della squadra. Andiamo di Dark Pulse. Perfetto, Battle Bond e Greninja si potenzia. Poi primarina. Sì, cambiamo Pokémon contro Primarina. E manderei in campo. No, beh, lasciamo Greninja, dai, lasciamo Greninja. Va bene così. E andiamo di Dark Pulse. Ah, è poco efficace mannaggia lei Ma cos'è? Tipo acqua folletto, magari. Eh, extra senso. Ok, Dio, mi fa già più male. Vai, extra senso di nuovo. E addio primarina. Perfetto, ed infine Sandy, che è Sandy esattamente, ha il suo Eevee, eh, andiamo di surf, e abbiamo tirato giù anche Eevee, washed out, penso che sia tempo di tornare in mare con mio padre, vada vada, vada in mare con suo padre. Ora curiamoci i Pokémon, dato che il nostro Greninja, anzi Sceptile, scusatemi, è stato disintegrato da suiran. ed ora dobbiamo andare invece Bag via bicycle e andiamo alle rovine della vita perché lì c'è un'altra persona che ci aspetta sto saltando un po' da una parte all'altra non sto facendo un percorso ottimale perché va bene anche così eh, cioè non, non, non c'è fretta ah, qui dal paniola Ranch se non sbaglio per le rovine della vita si va giù sì eccoci qua e siamo qui con Khawe. Quindi lui avrà sicuramente dei Pokémon di tipo fuoco. E noi useremo Greninja. Salve. Allenarmi con Olivia è stata un'esperienza abbastanza tosta. Potrei essere abbastanza bravo da poter battere ora. Non ne sono convinto, però vediamo. Vediamo come sei messo, Khawe. Ecco Charizard che si beccherà un bel surf in faccia, niente, ancora troppo scarso il povero Kawe eccoci qui, poi Turtonator, lasciamo Greninja e andiamo di surf di nuovo eh eh, ora gli attacchi speciali ce li ho, eh! tutta Lola quasi senza attaccanti speciali è stata tosta, ora che ho gli, attacchi spe gli attaccanti speciali vedete com'è più facile disintegrare tutto Ok, abbiamo battuto pure Caube. Ora possiamo andare invece di nuovo a scuola. Vai, root one. Dove possiamo trovare Chris. Vediamo se lo trovo. Eh? Qui dove c'è il coso, no? Qui dentro la scuola c'è Chris. Sei di qui magari? no Nope cerchiamolo all'interno della scuola vediamo se è di qua eccolo allora lui inizia con Togedemaru quindi andiamo di Bonfan wow, come primo Pokémon salve Chris il Most Deep Space Center è stato incredibile sono contento che Molian mi abbia portato di Molain non so chi sia Molain ma probabilmente tu vuoi una sfida. Beh, suppongo che si possa fare. Andiamo, andiamo. Chris. Ha ah, solo due Pokémon, hai? Ma sei una pippa. Beh, Togedemaru si prenderà un bel terremoto in faccia. E si protegge. Ora però non più. Ah <ride> Ti sta bene. Addio Togedemaru. E Vikavolt. Vikavolt è tipo elettro se non sbaglio. Um, lasciamo Donphan Oppure Elettrovolante Boh non lo so Facciamo Rock Slide comunque Che gli fa sicuramente male Segno ci fa abbastanza sì. Rock Slide fallisce purtroppo E qui Donphan si è scelto la, la, sua, la sua sorte Ha scelto di morire malamente Allora mandiamo ma in campo Septile E usiamo Leaf Blade. Ah, peccato. Speravo di poterlo tirare giù in un colpo. Allora, mandiamo in campo Greninja. Eccoci qui e andiamo di Ice Beam. Perfetto. È stato bello. Beh, se lo dici tu sto tornando dentro, ci vediamo più tardi, no non ci vedremo mai più Chris a questo punto possiamo uscire dalla scuola ah già che c'ero potevo curarmi, ma mi fa niente, tanto dobbiamo tornare da vuoli. quindi ci passiamo davanti al centro Pokémon bicicletta, andiamo ed ora manca l'ultima amica di Ash, anzi la penultima amica di Ash però l'ultima che troviamo qui a Lola. eccoci qui, andiamo un attimo al centro Pokémon ecco qua e andiamo nel ristorante di Ibis perché qui dentro potremmo trovare Ibis. Lei combatte con Tsarina quindi direi di usare Sceptile. Eccoci qui, salve! Ho creato qualcosa di piccante, vuoi provarlo? Potrei avere bisogno di una pausa per sgranchire le gambe, ok? Come vedete, i dialoghi sono abbastanza gli stessi per tutti gli allenatori. Allora, Zarina contro Sceptile. Io farei Mega Evoluzione e Xisor. Ok, buon danno di nuovo, Xisor e addio, Zarina. Perfetto, Sceptile a livello 62. Troppo sale? Non credo. Bene, abbiamo tanti piatti da farti gustare, allora se non sbaglio poi voglio provare questa cosa. Tutti gli allenatori possono essere risfidati quante volte volete. Vedete, basta uscire e rientrare dagli edifici e riparte la sfida quante volte volete. Può essere un buon modo, per esempio, trovare un allenatore che dia tanti punti esperienza per poter allenare magari i Pokémon eh, al posto di usare i Pokémon selvatici dell'erba alta. Questo sarebbe un ottimo modo per allenare i Pokémon per il Living Dex, per esempio, no? Ovviamente non con un'allenatrice che ha solo un Pokémon scarsa come questa, però con un allenatore con 6 Pokémon non dovrebbe essere male. Allora, bicicletta, grazie. E ora si torna dove tutto è iniziato, accanto per andare a sfidare l'ultimo amico di Ash. Nel prossimo episodio inizieremo con un'altra categoria di sfidanti, ovvero i rivali di Ash, o comunque i nemici. Nemici e rivali. Quindi andiamo accanto e da canto possiamo finalmente volare di nuovo ed andiamo all'isola cannella. Isola Cannella dove abbiamo Lilia e Iridio. Salve eh, Lilia. Glacial, sono contenta di vederti. Eh, madre, fratello ed io stiamo, stiamo cercando nostro padre. Vorresti fare una battaglia? It's the last I can do since you came so far. È la, la, il minimo che posso fare visto che sei venuto così lontano. Assolutamente sì. Andiamo quindi a sfidare Lilia che manda in campo di nuovo Snowy e noi con septile faremo leaf blade o Xisor. vabbè abbiamo septile quindi è inutile stare a sostituire il Pokémon. anche se non è ottimale come battaglia tiriamolo giù con due Xisor, con tre xissor perfetto ecco fatto è stato divertente Beh, se lo dici tu a questo punto ragazzi io entro qui dentro